Prima... Prima, che a ve... Prima che iniziate a vedere questo video trovo giusto imp... Prima di iniziare a vedere... Sai... Sai, non capiresti... Diventassero tutti vegani, non ci sarebbero abbastanza coltivazioni per tutti quanti e il... la devore... Resta... Al punto tale da. non lo leggo. Non sono stato a segnare. non sono stato a segnarmi le date per fare questo video, ma sicuro. Io ti prendo. Ma qui sotto lo vedi? Appena appena si vede, sì. Allora non è meglio che soffromettiamo quei pennoncini che, si... che riempiono di più? L'anno scorso, quello che sto facendo. qualcosa di un po' di diverso. Ciao, mi chiamo Daniele, la S si scrive ma non si pronuncia. Se stai cercando un senso in questo video, probabilmente non lo troverai, in quanto ho raccolto i miei bloopers peggiori e adesso tu li stai vedendo. Sai, non capiresti. Spesso è diventato impraticabile coordinare le mie esigenze, necessità, frustrazioni, paure, mi sono dimenticato qualcosa però vorrebbe anche essere un video serio ah, ah questa è la scena? Sì, ma ma se, dovevi ma... dirmi la prima <ride> ma guarda io ti indico la cosa vai a prenderla secondo me è la cosa migliore perché alla fine faccio un taglio di 5 secondi su tutto ok vi lascio in descrizione qua sotto tutti i siti che ho visitato per farvi vedere e vi invito a fare anche voi le vostre ricerche magari assieme a un amico bravo a fare i conti Secondo la nostra cultura... No, non me lo ricordo. Che fine hai fatto? Non si vede più. Che... Dani! Stiamo girando, dobbiamo rifare, zitto! No, questi vanno bene. Eh no. Ma tanto faccio 5 secondi di taglio Possono posso bastare i pomodori per dire. Ah, ok. Devo avere ragione... Quindi, se avete voglia, andatevelo a vedere. E Se volete iscrivervi al mio canale, schiacciate qua. qua. Se avete notato degli sbalzi di luce durante il video, beh, quella è la correzione del colore. Vi ho fatto vedere come la faccio.